Gnabri, almeno 2000 like. Sì, 2000 per forza, scusa. Di base. Però devono anche commentare chi vogliono. Nel prossimo video del Dream Team della YouTuber League. Oggi invece siamo qui con Gnabri dei Pirlas. Capitano dell'Inter, alla YouTuber League. Uno degli esponenti numero uno della YouTuber League. Intanto, Gnabri, so che avete appena giocato contro il Milan. Non faremo spoiler. Trovate poi il video nel canale di Federico Marconi. Però siamo qui per un altro motivo. Oggi siamo qui per fare il tuo dream team. Lo so che non è semplice perché anche nel mio video dove ho fatto il mio Dream team, ci sono stati un sacco di commenti della serie perché non hai messo questo, perché non hai messo esatto. quell'altro. Quindi so che non sarà semplice. Al contrario di mio video tu potrai scegliere qualunque giocatore di qualunque squadra okay. e in più ti chiederò il primo cambio ti chiederò l'uomo chiave quindi il giocatore che secondo te è imprescindibile è il giocatore da cui partiresti per creare una tua formazione una tua rosa e poi ti chiederò a fine del video qual è il giocatore più scarso che hai incontrato fino ad oggi quindi Attenzione. mi raccomando guardate tutto il video perché secondo me la parte interessante sarà il beef finale contro uno eh, della youtuber league chissà che mai poi ti tirano non, che ne so, una stecca in campo Chissà. Speriamo di no, dai. Speriamo di no. E quindi partiamo con il Dream Team di Gnabri dei Pierlas V partendo dal portiere. Con l'ausilio di una grafica pazzesca Fu. Abbiamo il nostro campo E all'interno di questo campo andremo a inserire I tuoi top 8 giocatori Con che modulo vuoi partire? Io direi 2-3-2 Qual è il portiere che ti ha impressionato di più E secondo te il più forte della youtuber league Contro cui hai giocato oppure in generale Rispetto ai video che hai potuto vedere Della youtuber league o della youtuber summer cup Allora parto col dire che il portiere Soprattutto a 7 può fare la differenza Anche a 11 come ai nel Milan Si sta notando questa differenza e se Secondo me Fene è stato decisivo in molte partite sia contro Di Noi sia contro il Milan ha fatto sì che appunto la Juventus potesse vincere la prima finale d'andata quindi lo confermo al 100%. Siamo tutti d'accordo che Fene è stato oggettivamente il miglior portiere della YouTuber League quantomeno del giro d'andata, vedremo adesso il giro di ritorno. Sì, io, io ho anche sfidato e avevo paura di tirare in porta perché appunto copriva tutto, infatti il mio gol che ho fatto contro di lui, ho aspettato, ho indietro poi a porta ho segnato. E quindi Fena è il portiere titolare del Dream Team di Gnabry. Passiamo a dei ruoli un po' più scomodi perché effettivamente in questa YouTuber League ci sono tantissimi giocatori offensivi, molto forti però di difensori forti facciamo fatica a trovarne importanti questo ovviamente favorisce il bel gioco i gol sì. e lo spettacolo quindi quali sono i tuoi due difensori, partendo dal primo, che comporranno la tua rosa Dream Team. Allora sul primo sono molto convinto ovvero Gigi perché offre quantità ma soprattutto qualità Mentre il secondo giocatore riflettendoci posso mettere uno Steve Che comunque all'andata contro di noi ha dato il filo da torcere quindi posiziono lui come secondo difensore Quindi Gigi e Steve che viene premiato per la sua prestazione contro l'Inter Interessante assolutamente interessante per cui Gigi e Steve Passiamo ora alla parte più complicata secondo me del Dream Team e dei vari Dream Team Per cui mi raccomando ragazzi Lasciate il like Se volete un nuovo ospite Un nuovo Dream Team Mi abri Tu fai parte tra l'altro Anche dei centrocampisti Slash attaccanti Quindi C'è possibilità Che tu ti possa anche Selezionare in questo Dream Team Chi è il tuo primo Centrocampista Che sia offensivo o Difensivo Della tua rosa Del tuo Dream Team Allora io direi Andrea Fratino Perché comunque eh, Contro di noi La Juventus Aveva molte assenze E lui è riuscito A colmare questo vuoto Comunque ha segnato Dei bei dei gol Ha un buon piede, e quindi Metto lui senza dubbio E anche perché Probabilmente Se non lo mettevi Ti scriveva Oh pezzo di merda <ride> Esatto Ma perché esatto, non mi me hai messo Testa di cazzo Poi Centrocampista centrale Mi ha sorpreso E appunto Dico Gunther Perché Nelle partite precedenti Non era mai riuscito Ad eccellere A fare molti gol Comunque lo vedevo Un po' spento Mentre nelle due partite Che ha giocato con noi È stato diciamo Quasi il centro del gioco Ed è riuscito A esprimersi al meglio Mi avete scritto In tanti sotto i commenti dove fosse Gunter nel mio Dream Team io ho fatto delle scelte valutando a 360 gradi poi la forza del giocatore, ma Gunter non si può assolutamente discutere, è un giocatore bravissimo, è un giocatore fondamentale per l'Inter, è stato probabilmente il vostro miglior giocatore nel girone sì, sì, Gerard, di andata dall'altra parte invece chi gioca? e questo è difficile, sì, è molto difficile però è anche difficile escludere il pallone d'oro di Youtube Italia, anche se ha fatto solo una partita però contro di noi comunque ha sempre usato i suoi piedi, la sua qualità, la sua intelligenza tecnica. È, è riuscito anche a segnarci. Poi non ha giocato contro la Juve quindi meglio per voi. Però Samuel è sempre Samuel. Quindi, non possiamo escluderlo: quindi of Samuel è il tuo terzo centrocampista, bel centrocampo, devo ammettere: eh? eh, un sì. bel mix di talento, eh, misto forza, forza, fisica. Arriviamo dunque all'attacco. Eh sì Perché all'attacco All'attacco potenzialmente Tu hai un bel roster di giocatori Ovvio ce ne sono due Secondo me che sono estremamente più forti Ma secondo me Mi sorprenderai Con, con qualche nome esotico Innanzitutto specifico Che in questa classifica Non metto né me Né Pierino Perché Nel giro nell'andata Non siamo stati all'altezza Ok Potevamo fare sicuramente di più Poi Pierino ha saltato una partita Secondo me Abbiamo sbagliato un po' i ruoli Nel senso siamo Stati troppo dietro E non riuscivamo a comunicare Essendo in due lati opposti Però nel girone di ritorno Spoiler Io giocherò in attacco Quindi Chi lo sa Magari il Dream Team A fine stagione Potrebbe essere diverso Però Non specifico niente Quindi piccoli spoiler qua Interessante Eh sì Perché secondo me Abbiamo sbagliato formazione E allora Come primo attaccante Beh Questo non si può assolutamente escludere Dopo l'ultima prestazione Contro la Roma Con Simone Crispo Perché è uno che la mette sempre dentro Cioè Ragazzi Ha fatto un gol da dietro Il centro Davvero pazzesco Contro Antoine e quindi lui per forza è il mio primo attaccante Quindi complimenti Simone Simone Crispo Il 9 titolare del Dream Team di Gnabry E di fianco Chi ci metti? Allora e qui eh, come altro attaccante Colpo di scena Non metto Luca Campolunghi E ti dico il Attenzione. perché Attenzione perché lui è una punta unica, quindi si trova molto bene da solo. Sì. E in un attacca a due, secondo me, con Crispo si potrebbe un attimo. Si pesta un po' i piedi, sì, potenzialmente. Esatto. Perché comunque dietro c'è Fratino che può fare i bei assist. Però certo. in due sarebbe un pochino più confusionale. Quindi in una formazione magari 3-3-1 te avrei messo sicuramente Campolunghi. Ma secondo me in un attacca a due ci metto il Pittega. Perché comunque può essere Colpo di scena Comunque un secondo attaccante Che può fornire assist Ma anche segnare Quindi renderebbe la squadra più equilibrata io sono assolutamente d'accordo con lui. Tra l'altro sarei curioso di vedermi giocare con, con Crispo. In realtà se guardiamo poi la finale contro la Lazio mi sono trovato piuttosto bene, oltre a fare i due gol, anche l'assist di Tacco. Ah, quello... Molto bello. Però esatto, lì stavi a centrocampo più o meno. Stavo, sì, stavo poco più avanti del centrocampo giocando sì, di... Diciamo, quasi secondo punta Quasi secondo punta No, c'era Campolunghi. Però c'era Crisco... Campolunghi prima punta, sì essendoci Crispo io dico così e mi sembra anche un'ottima squadra onestamente beh direi che sono d'accordo quindi il Pipega <ride> sono io che farà coppia con Simone Crispo in questo dream team secondo me ti dico molto equilibrato in un'ipotetica partita questa è una rosa che mi piace particolarmente tanto interessantissima eh, perché ho voluto aggiungere quel pizzico di qualità comunque anche okay, un campo lunghi è un pochino più come Alan. quindi segnerebbe molto forse anche più di Crispo però a me piace vedere anche anche giocate come quelle... Hai, appunto... tanti, hai tanti gol a disposizione perché Samuel segna, Gunter segna ehm, Fratino segna okay, Anche con, con belle azioni Hai 5 giocatori offensivi veramente di, di grande qualità per cui mi piace, mi piace come hai deciso di, di strutturare la tua rosa questo è il Dream Team di Gnabri. Adesso ci devi dire Il tuo uomo chiave Il tuo primo cambio E soprattutto Il giocatore più scarso Eh, primo cambio Metto me Giusto Perché allora in giro d'andata Ero anche sotto condizione Nel senso Non ero in forma Adesso ho ripreso un attimo Ad allenarmi Quindi come primo cambio Sarei ottimo Perché posso offrire Grande quantità Sulla fascia Soprattutto Certo Però sono un ottimo primo cambio E adesso Ci devi dire Qual è il tuo uomo chiave Allora io uomo chiave Partirei cioè, Mi focalizzerei sulla parte difensiva e ti dico un fene perché quando dietro di te hai un portiere del genere magari puoi anche concedere più spazi agli avversari puoi contare di più sul miracolo questa è una scelta assolutamente corretta la trovo una, una buonissima scelta anche perché la tranquillità è veramente di avere un portiere dietro con le contropalle ti permette veramente di stare molto più tranquillo quindi fene è il tuo uomo chiave ma adesso arriviamo alla okay. parte più memosa perché ho giusto dobbiamo pensare anche al meme chi è il giocatore più scarso che hai incontrato nella youtuber league allora effettivamente non l'ho incontrato perché comunque sia nel milan che nella juve io pensavo magari un colpo gobbo, un toselli fossero di bassa fascia ma in realtà hanno giocato grandissime partite mi hanno stupito anche nel milan Potrei dire un Mirchio, ma potrei dire un valebise o un Mirko nirche ma in realtà anche loro hanno fatto ottime prestazioni, quindi ti direi un sikh. Uh, Mi dispiace, <ride> ma sic <ride> Sì, qualfa! È da malvenare sto ragazzo! La prossima volta che lo incontri, dagli quattro stecche. Così la smette di rompere le scatole. E quindi abbiamo concluso qui il nostro video. Noi ringraziamo Gabri, dei Pierlas V. Grazie per in, l'invito. In bocca al lupo per il girone di ritorno della YouTuber League. Magari ci vedremo in finale. Eh, questo è il nostro obiettivo. Arrivare alla super finale. Quindi state attenti Noi siamo già tranquilli. Però vogliamo giocarla anche noi nel girone di ritorno. Dovremmo comunque impegnarci. Perché vincere. Sia andata che ritorno. Sarebbe già una bella soddisfazione. Perché sì. le finali si possono perdere. Però bisogna sempre impegnarsi al 100%. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento, Ognabiri. Grazie mille. Grazie a te. Quanti like? 2000 like, ragazzi. Mi raccomando. 2000, mi raccomando. <ride> mi raccomando. <ride> 2000, 2000 like. Ciao, ragazzi. Grazie Ciao. mille.